Salve ragazzi, benvenuti in Leggiamo con Letizia, canale dedicato ai libri e alla letteratura. All'interno troverete eh, degli spunti per le vostre future letture o anche delle sintesi dei più importanti romanzi della letteratura italiana e straniera cercherò di pubblicare un video a settimana, ogni martedì e se riesco anche qualcun altro extra durante la settimana però vi aspetto ogni martedì inoltre vorrei fare un piccolo post scrittum per tutti gli scrittori esordienti che mi contattano approfitto di questo canale per eh, scambiare con voi eh, delle informazioni io leggo dei testi di scrittori emergenti, l'unica mia richiesta è che siano in linea col canale, quindi siano dei testi adatti a dei ragazzi che frequentino le scuole medie o le scuole superiori, quindi giovani dai 13, dai 12 ai 18 anni. Eh, non ho preferenze a livello di tematiche di tipi eh, di narrazione eh, di stili quindi racconti romanzi non ho assolutamente preferenze l'unica altra richiesta che vi faccio è quella di inviarmi pdf di libri che sono stati pubblicati con case editrici eh, grandi, medie, piccole non ha assolutamente importanza eh, purtroppo devo escludere eh, i pdf pubblicati in self-publishing, non perché io voglia eh, snobbarli, anzi eh, ritengo che siano un metodo utilissimo di pubblicazione, ma perché in Italia eh, ne vengono prodotti circa 30.000 ogni anno, quindi sarebbe impossibile far fronte eh, a tale numero di richieste. Inoltre per quanto riguarda il compenso economico, che in tanti mi chiedete, io non chiedo compenso economico, perché eh, voglio dare dei consigli eh, più trasparenti possibili, cioè dare la mia reale opinione sul testo che ho appena letto. Eh, per chi ovviamente vi chiedo se volete di iscrivervi perché questo significherebbe che apprezzate il mio lavoro, apprezzate il canale, l'impegno che io e ehm, la passione che sto mettendo nel perseguire questo progetto, ehm, al pari di tutti coloro che fruiscono dei miei contenuti, al massimo se volete potete eh, offrirmi un caffè. Perché chiunque eh, può, eh, che usufrisce dei miei contenuti può offrirmi un caffè attraverso la piattaforma Kofi. Eh, quindi spero di essere stata esaustiva. Vi invito ad iscrivervi al canale, rimanere sempre aggiornati, perché ci sono sempre novità in arrivo. A presto, ciao ciao!